Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco 007 e bentornati su Smash Bros Ultimate. Questa è una parte piuttosto corta perché come Galazzi, ho deciso di tagliare uh, i fail. E quindi um, e anche perché questa parte eh, era lunga 30 minuti, uh, soprattutto perché a un certo punto mi sono perso. E non sono riuscito più a trovare la via per spiriti nuovi poi l'ho trovato e quindi ho tagliato um, comunque ultimamente ultimamente ora ho comprato un nuovo gioco human fall flat se volete vedere una serie di human fall flat se ha una modalità storia non lo so, ho, ho solo, so solo che Uh, sono una serie di rompicapi quindi se volete vederlo uh, pot potete richiederlo nei commenti um, che altro allora qui mostretto allora um, una cosa che vi volevo dire um, praticamente io ultimamente con dei miei amici Sto giocando a smash a questo gioco più um, spesso perché ho trovato un metodo per calcolare la vostra forza in smash uh, di, di vari personaggi, tipo la mia forza con Mario, la mia forza con Kirby, la mia forza con Donkey Kong. Praticamente è piuttosto facile. Allora, si fa con uno scontro uno contro uno. Contro un livello 9 Uno qualsiasi cioè, però Deve essere sempre uguale per tutti gli scontri Scegliete il personaggio che volete calcolare Tipo eh, Facciamo In questo caso Ganondorf Che a me è risultato il migliore In questo caso Pensiamo a Ganondorf Con Ganondorf ho vinto Mi sono rimaste due vite E 5 di danno e bisogna fare due, 2.000 il tuo punteggio in questo caso è 2.000 e poi il danno che ti è rimasto cioè 2 o 5 no, non mi ricordo 5 meno cioè 999 che è il massimo di danno meno il danno che ti è rimasto cioè 5 quindi il eh, se avete vinto solo se avete vinto Uh, dovete aggiungere uh, 3999 Al vostro punteggio Capito? Non credo proprio Mentre Il, se, il punteggio se perdete È uh, 3 meno le vite Dell'avversario che gli sono rimaste Più Per 1000 ovviamente come sempre Più Uh, il, uh, il, uh, il danno capito no non credo uh, non sto prendendo in giro la vostra intelligenza soltanto che uh, faccio schifo a spiegare le cose ora vi metto tutte e due le formule qui sotto se volete calcolare la vostra forza ecco qui Spero abbia te gradito tutto. Scegli un personaggio. Kirby! Come sempre la spada mi salva la vita. Um, spirito maestro, vabbè. Non so perché gli spiriti maestro vengono classificati una stella e spirito aiutante, anche se molto spesso sono molto forti. Ok, ora mi perdo. Allora decido di, di tagliare. Gli spiriti veramente erano più o meno qui. Ecco qui eccoci dove eravamo prima come vedete ed ecco qui qualche spirito Medeus Vittoria. <coughs> È stato facile. Uh, vi ricordo che uh, nell'ultimo episodio ho detto che se volete io non, posso non commentare i, i video di smash visto che non so mai che cosa dire la maggior parte del tempo sto zitto forse è meglio visto che nessuno mi vuole certi parlare <ride> um, però se volete salvare la mia voce eh, Potete votare sì cioè, no, no, Non c'è un sondaggio Semplicemente di no, Non scrivetelo neanche nei commenti Basta, basta non scrivere nulla E mi lasciare commentare eh, Questi episodi um, Durante questa battaglia Io ho uh, tagliato per uh, ecco qui perché avevo iniziato a sentire dei lag però uh, non so cosa sia successo tipo mi ha saltato la registrazione comunque una, una parte non lo so però comunque uh, questo era lo spirito subito dopo quello Quindi non vi siete persi praticamente nulla. E Abbiamo ottenuto da Rook e poi l'altro. Tipo la parte persa durava un minuto o due. James McCloud è troppo potente, lo lasciamo stare per ora. Vulcanio: Meglio. Pikachu, uh, la mia classifica generale dei, dei uh, combattenti è tipo al terzo posto perché allora, la mia top 5 è Ganondorf, Yoshi, Pikachu, Snake e Kirby Kirby che credevo fosse il mio main è uno. è uno dei peggiori. Peccato, vuoi continuare? Um, questa è stata una scelta piuttosto saggia, cioè lasciar perdere la media eh, perché tanto comunque si vede molto bene e continuare i mazzi perché è stato molto utile. Bene, questo è l'ultimo uh, spirito prima del, della fine di questo episodio, questo è stato molto corto però, niente, però niente, punto. <ride> alle volte mentre parlo aggiungo dei però alle, a delle frasi che non ne hanno bisogno senza motivo. Icecambers è stato uno dei personaggi um, che, che hanno vinto contro il CPU livello 9 perché, perché sono piuttosto bravo con loro come avete visto Io prima li usavo solo perché mi facevano ridere quando tipo saltavano oppure quando mi uccidevano il personaggio secondario e quindi io rimanevo lì che non, non potevo fare nulla. È un, qui c'è stato un taglio tra poco che ho fatto piuttosto male però ecco <ride> come avete visto la barra del pronti si è, si è attivata molto velocemente perché prima avevo perso e ora eh, in questa ora vinto. Io è un altro personaggio che prima odiavo ma ora mi piace perché sono bravo con lui perché eh, pensavo che il suo, il suo recovering facesse faccia schifo, faccia schifo. Perché, eh, perché quando il bisu è soltanto un lancio dell'uovo mentre Yoshi dovrebbe essere usato eh, soprattutto per, per il salto che fa Ecco. E poi il lancio dell'uovo Porta molto Porta un boost laterale Da un boost laterale Sto chiedendo ma scusa è, que è Davvero questa è in quella in cui ho vinto Perché sembra che sto perdendo Ah è vero <ride> Lo smash finale di Yoshi Non si può battere Vittoria! Via via C'è la polizia Almeno uno di noi Ha pagato le tasse Io no <ride> Ok uh, Come potete vedere eccetera eccetera altro uh, bla bla bla Uh, iscrivetevi questa è l'unica cosa importante eh, guardate anche altri video